Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco 007 e siamo tornati su Super Paper Mario. Abbiamo tutti i cuori puri e siamo pronti a sconfiggere il conte Cener. Probabilmente, perché forse è lui. Cosa? Esclamò il conte Cener con incredulità. Di certo non può essere vero. Gli eroi sono ancora vivi. <ride> temo di simio sì, con te anzi credo che saranno qui molto presto malde che oh. e noi siamo qua senza fare niente cosa c'è? fammi andare a cedere il giusto benvenuto dai pommi oh anch'io voglio partecipare alla festa aspetta pugnazzo vivi ah non è un maglione come ho detto nell'altra parte è un vestito rosso bene non so non c'è alcun tipo da perdermi la festa ma un momento, caro Conte. Il nome è Blumiere, ti ricorda qualcosa? Dove hai sentito quel nome? Dimensio. Oh, il pixel del piccoletto baffuto. Lo faceva anche dire, devo fermare Blumiere. Ma sicuramente non c'è ragione di prestare attenzione alle parole di un pixel. Stavi bene Conte. Conte c'è nella... sei un... Um... Se quel pixel fosse chi tu pensi che sia. C'è ancora tempo, potresti ancora evitare la... che la profezia distrugga tutto. Sì, perché? Se fosse davvero lei, se fosse viva, dovresti fermare tutto. Non sai che stai dicendo, Anastasia. Il conte non può più fermare la profezia. Nessuno può fermare. Ciò che dice è chiarissimo, ma ci deve essere un mondo, deve.. Lord Gloomier! <ride> L'uomo che era Bluvier è morto tanti anni fa. No, ma molto ora... penso, a proposito di morto. M Mister L è morto e non l'abbiamo ancora incontrato. Eh. Stranco. È... ora c'è solo Celle, la profezia del provvedibus Stenberg. Nient'altro. Ma... Shut up, Nastassia! Uh, si vede tutto ora. Venite dal conto cioè, sperate di salvare i mondi. Venite. Un attimo, un Anastasia, un quindi. Quando, quando si butta giù si suicida ogni volta perché sì. si sfracella sul pavimento. Ah. Come Mario nel in Donkey Kong. Giumbiere, figlio mio, no, neppure i nostri antenati riusciranno a usare Se lo apri nessuno può dire cosa succederà. Non mi importa, Padre. Un mondo senza di lei è vuoto. La vita senza di lei è vuota. Parla Profetico Sterne, mostrami il tuo oscuro futuro, io attendo i tuoi comandi. Oh no! Blumier, che cosa hai fatto? Silenzio la profezia mi chiama e eliminerò ogni metro di questo dannato mondo! Blumier, non farlo! Blumier! L'Umien non esiste più. Sono il conte c'è e nessuno mi fermerà. Blumheh! <ride> Vabbè, ora lo possiamo dire, si può dedurre che Consiglia è Farfalla mentre Blumier è... No, Blumier, non farlo! Ecco. Caro, come puoi... Un dico? attimo. Oh, caro, tu perché? Oppure si può dedurre che il figlio... Ehi, hey, Consiglia, certo eh, di farlo. Il figlio di volta. Consiglia è Blumier. Naturalmente Luigi c'ha il... Ciao, cosa stai dicendo? Mm. Ma cosa stai eh, Scusa, lui, lei sta dicendo, no, no, no, Blumier, no. non farlo. No, come il no. padre? E eh, se sei tornato in, in città ma quando ti ho visto a terra immobile e poi hai iniziato a gridare, devo dire che mi hai spaventato. No. Salve, io sono Mario. <ride> non mi invecchia mai sta cosa, veramente. Mi spiace di avermi spaventato. Luigi è, è un floro Luigi. È l'unico con il germoglio, loro non si parla nemmeno domande <ride> È l'unico con il germoglio perché è l'ultimo che abbiamo usato e aveva il Sì, lo so, grazie. Blue Bear, stai stavi pronunciando il nome di qualcuno. Forse qualcuno che appartiene al tuo passato. Tu hai no non è nulla passato. Proprio nulla. Su, andiamo da Berlocchio, l'occhio, dire noi che abbiamo trovato l'ultimo cuore puro. Yes! Io sono Mario! Che poi sì, la sì, porta ma... è viola, mentre oh, il mio cuore viva. puro è bianco. Sì, perché non gli importa il, col il colore del cuore puro precedente del cuore puro precedente Ah, ok, sì. Tranne ovviamente l'ultima porta, che è nera così pare che eh, abbiate trovato tutti i cuori puri e eh, tutti i quattro gli eroi wow! ora posso ostendere questo conto e tornarci a casa e magari anche a farci una bella birra mi preoccupo per la povera gente di questo mondo che guarda il cielo e trema dobbiamo agire in fretta per il bene dei loro menti e dei loro cuori. Puntini, di sospensione cosa ti turba consiglio? Mm. erano solo dei puntini, ok cioè eh, non si potrebbero pensare la profezia Dobbiamo davvero distruggere il conte cioè, per evitare che si avveri. Sì. Uh, se, se non vuoi morire, sì, cioè, di regola. Gran parte del, di quell'oscura profezia si è già avverata e eh, dobbiamo fermarla. È stato il conte cioè, evocare il cuore oscuro eh, e a metterci in questo pericola. Senza di lui il potere della profezia svanirà. E i mondi eviteranno il disastro. Sì, hai ragione. In fondo l'abbiamo sempre saputo, no? Conservia, cacciare? C'è stato qualcosa tra te e questo conta cenere? No. Uh, no, niente. Non è nulla. Sto bene, andiamo. Andiamo! Ah. Ah. Molto bene. Ancora una volta il vostro compito è di inserire il cuore pure una colonna del cuore. Fatto ciò dovrete tornare presso la torre nera di svolta di qua. Ok, adesso, dove cacchio è la colonna? Eh? ah dobbiamo mettere una corona del cuore no you don't sì, cosa abbiamo avuto luigi? andiamo da, dai posti che che hanno luigi abbiamo ottenuto no Luigi? no allora non so dov'è uccidete va bene eh, cerchiamo allora uh, vai nella periferia sicuro è essere svolta, lì qua. Sì. A svolta con... di qua? si andiamo ok andiamo nella, nella, nella periferia dove è la periferia? cancello su no davanti alla casa di un occhio merlo vai in 3D lì ok lì quella è la periferia, devi ricordarlo non me lo ricorderò mai, è inutile quanto vuoi ok and now okay. should we go here? I suppose sì. Perché fai quel rumore? I don't know, nothing's good, it's so good ok, volta di qua, primo piano periferia di qua, giusto? no, ma si blocca il mondo 7, mi dici? no no Salvi! Sì. Wow, sì. oh. No! l'abbiamo usato per cercare la corona di cuore, ok? Sì, sì, come? Eh... No, era eh, no, già. Raggiunto... Sì, butta, butta. Butta, butta. Ok, un figurone. Sì, è... è vero. Calvino stai. Ecco appunto, non, non è... lì. Sì, no, qui in dentro di non qua ben Un c'è uno string eh si sì. vai lì Chi Che allora Luigi ha guardato no Ah lui abbiamo guardato. no no no no no no no no no no no no no lì che no no che no no no Salvati sopra la, con la colonna, ora usa Mario, vai a a passarci. È male. Wow! Meno male. Ok, c'è una carta? Sì, carta rara. D'ora Ma chi è? Uh! Ok, andiamo a guardarlo. Dove è Guardiamo dove è lì. Ok. No, sono mm. sei... carte. Vai indietro, è l'ultima. È una delle ultime. L'ultima è Toby, però vabbè. <ride> Beh. Non si può Non si può, taglio Ah ok, no no no, ah, no. Posso fare così, no, no, no, no. Che taglio e taglio Queste Taglio per cercare una carta Doremi, vai qui Doremi, questo pixel intonato canta in maniera sublime Ed ecco qui, un pixel opzionale yay! Peccato che non ce l'abbiamo Si può tenere benissimo Lo prenderemo in una parte extra perché non è perché... essenziale proprio e poi c'è il nostro caro Protezzi. È un po' inutile. Un invisibile pixel che respinge gli attacchi nemici. Vabbè, non ci serve il Protezzi, l'abbiamo tenuto in una, in una parte che lo ho, ho so però... oggi. Ok, ora usa Luigi. Ci sarà qualche il Comunque, sì, avevi ragione tu Luigi, l'abbiamo sbloccato prima e l'abbiamo sbloccato prima per sbloccare la colonna del cuore del fatto cioè, dell'altra volta. Di quella del cuore viola? Sì. Eh, beh, quindi... Eh... eh, pensavo ci fosse qualcosa. What the hell, Mario? Why are you so useless? Nobody uses Mario. Ma è vero, tutti lo usano soltanto perché solo lui c'ha il potere. Infatti io dicevo, oh mio Dio, con Peach posso fare un sacco di cose. Ok, ora vado in 3D con Peach. In realtà è più utile lui si sì, lo so. Appena no, no, ma no, senso. Appena ho sbloccato Peach ho detto questo. Poi ho potrei usare il potere e eh, vai lì in tua. Provaci almeno. Se no uh, ho un'altra ipotesi. Ipotesi. No, non è qui, di, di sicuro non è qui. Ti ho detto di sicuro non è qui. Ah io ho capito, di sicuro è qui. Ok, allora fammi. fammi usare con l'ipotesi eh si sì. uh, devi salire di nuovo che stavo dicendo ah si sì, eh ho provato ad andare in, in 3d con Peach non ci, ci poteva andare perchè non lo Peach è inutile ok ora qua quando ti dice non sai che fare non è svolta vai in svolta non si ok, vai lì. No, no, no, no, no, no, no, no, non lì, non lì. no, boom! non c'è niente wow! Uh. Oh. non so che... non so che dire! Uh, no, questa è la mia... allora torniamo a sbattere di, di... là ma è di sicuro qua? perché c'erano 4 e 4 colombo quello... uh. uh. uh. uh. Da che altro posto questo? Ah aspetta, qui c'è una roba rossa. È un buco, uh. un Quella cosa rossa è una cosa per sbloccare oh. l'altro uffa <laughs> torna la svolta lì, sì. di qua. siamo sì, sì. noi, sì. sì. magari dovrò chiedere consigli, no, sì. non so trovare la colonna ancora, dovrebbe essere eh, al lato opposto di quella di svolta di là, però sarà di il 4, quella per sbloccare il mondo 4, allora per sbloccare il mondo 4 cosa abbiamo appena sbloccato? Kiro, Kilo mm. ci cioè, io... ha sbloccato nella mm, parte opposta la corona è nella parte opposta di quello che abbiamo appena visto. Ho capito io. Dove devo andare? E, e torna a svolta di qua. Uh, siamo a svolta di qua. Lo e sto torna, sudando. Torna a quella normale. Flici la Ho Esplora qui. Aspetta. Okay. Oh ecco eh. eh, Alleluia Non ricordavo che stava nella periferia di svolta di qua E solo che pensavo che fosse più sotto Invece era più sotto Sorprendentemente questa è una delle colonne del cuore più facili da, da... trovare No da accedere Cioè non ti serve nessun potere in particolare Lo E mi ecco sa che mai hai spawnato L'ultima porta Il bello che sto cuore, sembra tutto tranne che è bianco. Vabbè. Eh, andiamo uh, a... Ok, adesso torniamo. Ah, aspetta, posso fare una cosa. Uh, no, no. Oggetti tirare tu mi sto chiedendo. Uh, non è per... Questa corona è il cuore. Mi sa che questa colonna è il cuore. Uh, è appena apparsa. È apparsa subito dopo che abbiamo finito l'ultimo per mondo perché sennò l'avremmo potuto usare per altro per altro cuore potrebbe essere però dubbi. perché ah si sì, è vero ora uso il tubo indietro cioè il tuo faccio così tubo perché di, faccio cos'è tipo di pepito okay? è quello che devo fare okay? faccio questa uso questa via perché è più semplice e con questa porta dove si va? Dove si vero? No, visto che è ovvio, che si va nel mondo ovvio. Otto volevo dire. Devo salvare, ma sono Vabbè. Ed ecco qui che siamo all'ultimo mondo. Vediamo che ci dice occhio vero. Di questa è l'ultima porta. Otto cuori puri contro il Provedipus Tenebra. Castel Cenere vi attende. C'era una nota all'ultima pagina del Provedipus Lucis. Solo coloro Lui che... È, non... da quando, quando sei arrivato qui? No, so. si è teletrasportato con porte. Solo coloro che... Per questo l'ho preso, secondo te. Solo coloro che non hanno speranza, che non hanno abbandonato la speranza, possono vincere le stime. Costoro camminano certi verso il futuro. Non importa quanto incerto esso sia. Ok. Vabbè, occhio me non si è allontanato. Siete arrivati fino a qui, perché credete che il futuro possa essere vincolo? Io non posso seguirvi oltre questa porta. Ma a voi affido tutte le mie speranze. So che ce la potete fare, anch'io, ci credo. In fondo al mondo. Sì? Sì, sono Mario. Grazie a tutti e due lasciate fare a noi Luigi la dobbiamo anche piangere, basta parlare non mi... lo sto facendo per me! ok consiglia il bene è che loro, a loro non interessa perché vanno per me è così scortese non so quali pensieri ti vagano in mente adesso non so quali pensieri ti vagano in mente adesso ma... se per te è troppo rimani pure con lui no, andrò anch'io ho deciso, devo farlo consiglia, se la memoria ti tornasse Consiglia, sei cambiata molto, sei diventata più forte. Insomma, cerca di tornare di tornare sarei salvo da me. Va bene, merda. Andiamo, facciamo la finita con il conte Cel. Salviamo tutti i mondi dalla distruzione. Sì. Oh yeah! Ah è vero, non dice io, non dice. resto perché potrebbe non essere rimasto molto tempo. quel nero avvolgente troverete che sta riuscendo potrebbero aspettarvi aspettarvi battaglie più dure di quelle affrontate finora Sì, soprattutto alcuni nemici che io conosco molto bene che danno molto fastidio oh mio quando mio. vi sentite pronti per questa sfida avanzata ok, vai, vai. noi andiamo a salvare no, no, nella prossima puntata quindi ci vediamo alla prossima puntata no, no no no no, prima vai a salvare eh sì eh sì, vabbè ci vediamo no, alla prossima, prossima puntata di Super Paper Mario e quindi inizieremo l'ultimo mondo evviva finalmente e eh si sì, è l'ultimo mondo non l'ultimo boss Direttamente. Sì, no. e quindi ci vediamo alla prossima ciao